storia inizia otto anni fa. È arrivata piano piano si è fatta annunciare cominciata dal dentista. Io all'età di 27 anni ero una ballerina eh, mi sentivo invincibile. La mia storia comincia il giorno prima del mio quarantesimo compleanno. Era il maggio del 2008, ho sentito un nodulo sulla, sul seno destro. Non mi sentivo bene, avevo un prurito, un prurito fortissimo, mi creavo delle scoriazioni, pensavo fosse una questione dermatologica. È stato un periodo della mia vita in cui avevo un'identità... Um fragile. Per alcuni anni ho avuto uh, una piccola lesione sulla lingua. Quando allattando il mio secondo genito mi sono resa conto di avere un piccolo nodulino, mi sono rivolta al mio medico che mi ha fatto fare subito un'ecografia. Ho deciso di regalarmi un controllo completo, un check up completo e solo per caso ho aggiunto una visita dermatologica. Ho fatto bene perché il il medico ha scoperto che era un carcinoma, quindi un tumore molto aggressivo, eh, già di 3 cm e ha deciso di operare subito. Dal momento che lui mi ha detto hai un tumore all'utero, io non ho più sentito nulla. Lo vedevo parlare, ma la mia mente non ascoltava più quello che mi diceva. La diagnosi è quella di un carcinoma spinocellulare infiltrante, che è un nome veramente pauroso. Era vero, era un tumore, era un carcinoma spinocellulare. Dalla prima visita è stato subito chiaro che avevo un melanoma e quindi avevo un neo di 9 mm sulla coscia destra che andava asportato immediatamente. E in realtà era un linfoma aggressivo, esteso e a grappoli, quindi vuol dire che dal collo sino all'inguine aveva avuto il tempo di svilupparsi. Era un linfoma di Hodgkin. Avevo familiarità con il tumore al seno che aveva già colpito la mia nonna paterna e in età molto più giovane mia sorella, per cui mi controllavo normalmente una volta all'anno. Mi sono scoperta di giorno in giorno molto più forte di quanto credessi. Ho scoperto cose di me che non, che non conoscevo. Quello che per me mi ha salvato la vita è l'amore che avevo per mia figlia perché all'epoca aveva due anni e mezzo e non volevo lasciarla sola. Avevo un nuovo progetto che era Guarighe in cui ci ho messo un sacco di vitalità e quindi è stata un po' una rinascita. Oggettivamente la storia è finita bene Adesso ho imparato a vivere la giornata, a, godere, a cercare di fare le cose che mi piacciono e a godere di quello che mi regala ogni giornata. Ho cambiato lavoro. Ho una vita molto attiva, pratico uno sport a livello abbastanza intensivo, sono una velista. Faccio regate, quindi mi impegno anche fisicamente per periodi abbastanza prolungati. Molta più attenzione a, a quello che è il mio benessere. Oggi mi resta un'invalidità permanente, un senso della vita e delle cose forse più leggero di quello che avevo prima. Le paure grandi a volte mangiano le paure più piccole. Chi incontra questa malattia sa che ha il cancro, ma non deve doverlo associare ad un ad un concetto così negativo. Quindi parlarne spero che possa aiutare. Parlarne e raccontarlo, perché le nostre esperienze possono essere utili agli altri. Per me è stato fondamentale l'ascolto di se stessi. Io ho latato due figli, mi ero resa conto che quel nodulino aveva qualcosa che non andava, ma l'ecografista ha detto quello che volevo sentire e io mi sono fermata lì. Primo medico di noi stessi, Dovremmo essere noi. Non vestiamoci da malati, da pazienti, eh? e continuiamo a essere chi siamo. Io sono sempre stata Francesca Maria, ho pregato i miei amici e anche la mia famiglia di definire il linfoma linfoma. Quindi ogni giorno della nostra vita è un regalo, cerchiamo di prendere il meglio e questo vale per tutti, sani e non sani, di in... pensare alle cose positive che offre la vita, che non è infinita. Io sto meglio quando qualcuno mi dice ho sentito la tua storia e sono andata a fare un controllo e ho sentito l'urgenza di andare a fare una visita.